Buonasera, il saluto francescano veramente è pace e bene. Ecco. Eh, solo di parlare già mi presento come brasiliana, no? Si sente dall'accento, quindi? Se parlo e voi non capite qualcosa perché non mi faccio capire e allora potete domandare perché siamo venute qui per fare un incontro in incontro bisogna avere no? un aiuto di, per comprendere meglio, quindi sentite proprio a vostro agio per dire sentiamo nuovamente Sor Priscilla. E, e grazie Padre Giuseppe di questo invito perché io sento tanta mancanza di, di popolo di Dio <ride> in questa mia missione, quindi sono felice di essere con voi. Grazie alle mie consorelle che sono venute dalla scuola, so che in questi periodi c'è scrutinio, quindi vi siete tutte molto impegnate e grazie di essere venute. E la comunità a quale io vivo. Noi siamo venute, eh, siamo stati invitate a trovare due donne, Elisabetta e Maria, in questo lunedì. Voi siete state ricevute... E avete, eh, se ti state ricevuto, ricevendo qualcosa, no? Avete in mano che cosa? Un foglietto e una Ma chi ha detto che questa è una candela? Come sapete che è una candela? Perché c'è lo, lo stupino. In Brasile dice che alcune persone hanno lo stupino corto. <ride> Ma non sono candele. <ride> e allora riceviamo un dono, un dono una candela. Ci servirà, no? Ci servirà. Incontrare queste due donne in questo periodo è molto importante per noi. Perché veramente siamo venute di una domenica dove Gesù ci ha detto che cosa dobbiamo fare per essere felici, per essere beati. Dobbiamo essere poveri, umili, dobbiamo soffrire qualcosa, no? E poi nell'altra domenica, domenica ieri, ha detto ma siete beati? Sì, però voi siete luce e siete sale. E allora oggi la Chiesa insieme alla parrocchia ci dice ma capiamo un po' come essere beati e come essere luce e sale nel modello di due donne e allora parliamo e incontriamo Elisabetta e Maria veramente non c'è tanta cosa scritta su Maria per dire, no? descrivere chi è questa persona ci sono del, degli scritti apocrifi, per esempio il protoevangelo di, di Giacomo, che è del secondo secolo, che dice che Maria è figlia di un proprietario del greggio che si chiama Gioacchino e la sua moglie Anna. E noi crediamo a questo e celebriamo nel giorno 26 luglio, il giorno di San Gioacchino e Anna, i genitori di Maria. Di Elisabetta? Pochissimo. Sappiamo che è sposa di Zaccaria, che Zaccaria serviva il Tempio. Un uomo di fede, debole, perché non ha creduto, dice l'angelo a Zaccaria. Ma il Signore ha ascoltato la tua preghiera e lui non ha creduto. no? E sappiamo che cosa è avvenuto. Quindi è un sacerdote del Tempio, però è una persona debole. Quindi immaginiamo che Elisabetta sia una persona forte, perché vicino a un debole ci vuole un forte, no? Le donne hanno tutte fatto una faccia di sorriso in questa frase, <ride> no? Ma è vero, perché quando noi assumiamo la vita a due è perché dobbiamo sostenerci a vicenda. Quindi nella mia debolezza io incontro la fortezza dell'altro e poi quando io sono debole l'altro mi viene incontro. In questo senso qui Elisabetta mantiene la fede, crede, perché loro non avevano figli. Zaccaria aveva un po' ragione di dubitare, ma non di dubitare di Dio, di dubitare che Elisabetta poteva ancora avere questo figlio. E quindi incontriamo queste due donne. La domanda è, cosa significa Maria ed Elisabetta per le donne di oggi, per noi cristiani di oggi, per gli uomini di oggi? Che cosa possiamo incontrare in queste due donne che ci fa gioire, che ci fa vivere la nostra fede con coerenza? Allora, se la nostra fede è basata in un devozionismo, tende a vedere Maria come un ideale di donna solo di virtù. Pensiamo a Maria come eh, quella che è obbediente, umile, sottomessa, casta, vergine, silenziosa. Però possiamo non stare solamente in questo devozionismo, ma avere un'altra visione, la visione di una donna che, nonostante un futuro incerto, non perde mai il coraggio e sfrutta sempre il meglio di qualsiasi situazione. Maria ha entrambi i piedi per terra, non cammina nelle stelle. Quindi questa visione ci aiuta a trovare la vera Maria, quella che ha avuto la fuga dell'Egitto, quella che è andata a cercare il figlio e l'ho trovato nel Tempio, c'è la preoccupazione di una mamma, di una donna. Troviamo Elisabetta, troviamo una donna decisa, una donna coerente, una donna aperta. Per esempio, lei parla con autorità quando dice ma che nome è questo bambino? E lei dice è Giovanni nonostante qualcuno diceva che era meglio pensare alla famiglia e lei dice con fermezza con autorità di mamma con autorità di donna perché il suo marito era muto in questo momento non poteva parlare quindi sono due donne molto speciali nel nostro cammino di fede nel nostro cammino di rapporto con Dio e allora io vi propongo questa sera Due, due momenti. Il primo è l'incontro di Elisabetta con Maria, perché solo lì possiamo capire chi sono queste due donne. E poi un altro momento, un momento anche orante di vedere in Maria e Elisabetta un dono della gioia. Come avete ricevuto? Un dono, la candela, un dono della gioia. Quindi vi invito anche a usare l'immaginazione, perché l'immaginazione ci è data anche per entrare in relazione con Dio. Immaginiamo queste due donne. Noi sappiamo cosa dicono il Vangelo. Noi sappiamo che Maria fa un viaggio, che Maria dà un saluto. Maria incontra Elisabetta che Elisabetta parla anche con Maria ora vediamo e entriamo in questa dinamica Maria ha saputo che Elisabetta era incinta dall'angelo nell'annunzio e il Vangelo dice che in fretta si alza in fretta e quindi è un incontro per incontrare queste due donne, un incontro che esprime la loro esperienza. L'esperienza che Maria ha fatto con l'angelo e l'esperienza che Elisabetta sta facendo nella sua gravidanza. Da prima parla Elisabetta e dice che cosa lei, piena di Spirito Santo, ha potuto capire di Maria. Poi parla Maria. Maria porta ad Elisabetta se stessa e ciò che è accaduto a lei. Mentre si incontrano, si comunicano a vicenda, e allora c'è qualcosa che muove dentro queste due donne. L'opera di Dio viene compresa più profondamente e viene anche annunziata da questa esperienza di incontro delle due. E allora noi possiamo dire, sono due donne impressionate dall'opera di Dio, di ciò che sta accadendo nella loro vita. Perché non c'è un fatto nuovo. Non, non succede niente di novità quando loro si incontrano. Solamente comprendono meglio ciò che l'angelo aveva detto. E il rapporto che Maria aveva con Dio. Dio non si accontenta di operare la nostra salvezza, ma vuole che noi prendiamo coscienza e comprendiamo sempre più profondamente, lasciando coinvolgere da essa. Non basta essere salvo, dobbiamo essere coscienti di questa salvezza e ciò che Maria fa a entrare in contatto con Elisabetta approfonda il mistero che sta succedendo in se stesso. E allora, fino a questo momento, la conoscenza era rimasta solo a Maria. Ma ciò che Dio ha fatto a Maria, oltrapassa la propria Maria. E quindi, Elisabetta è la prima persona che, che viene data la capacità di riconoscere quanto Dio ha operato a Maria. In Maria, ma ciò che ha inizio Elisabetta verrà portato avanti Maria che dirà tutte le generazioni mi chiameranno Beata cioè non è una cosa che fermerà lì ma sarà di tutte le generazioni vale per noi perché vale per noi perché anche noi dobbiamo riflettere su ciò che Dio ha operato in Maria capirlo meglio, l'incarnazione, capire bene ed essere sorpreso con questo atto di Dio che vuole umanizzarsi, vivere con noi, perché possiamo anche noi divinizzarsi e vivere con Lui. Quindi anche noi dobbiamo approfondire. C'è un viaggio, c'è un viaggio. Maria ascolta dell'angelo e parte per incontrare Elisabetta. Maria deve percorrere più o meno mh, per l'informazione, non sono mai andata, non so se è vero, ma è circa 120 km la distanza di dove Maria parte e va a incontrare Elisabetta. Che cosa porta Maria? Porta con sé il mistero della vita. Maria non è più sola. Maria porta il proprio figlio nel corpo. L'atteggiamento di riflessione, l'atteggiamento di riflessione che ha davanti all'angelo, durante il viaggio Maria ha l'opportunità di approfondire questa riflessione, questa domanda che fa il Signore. E lei ha l'opportunità di stare anche sola con Gesù, con suo figlio. Non, non c'è nessuno in questo viaggio per distrarre, perché lei è immersa in questo mistero, il quale non occupa solo il corpo di Maria, ma occupa anche il pensiero. Cosa? Cosa dirò a Giuseppe? Quale sarà la reazione di Giuseppe? Come faremo adesso? Tutto questione di donne... Che noi sappiamo in relazione al compagno che dobbiamo dare le comunicazioni e dobbiamo andare d'accordo, quindi un viaggio che fa con che Maria possa riflettere, approfondire il mistero che porta in sé, nel fisico e nella mente. Maria è riempita, è riempita di questo mistero, vale per noi, perché vale per noi? Perché anche noi dobbiamo cercare dei momenti di stare da sola con Gesù per riflettere, per capire e per assumire con impegno il progetto di Dio nella nostra vita, nella nostra vita di cristiani, nella nostra vita di sposi, di consacrati, di sacerdoti. Solo trovando il momento di stare con Lui possiamo allora trovare cammino di fedeltà. Dopo il viaggio c'è un saluto, come Padre Giuseppe, Sor Lady Anna, vi ha salutato quando voi siete entrate, benvenute. Anche lì c'è un saluto. Ma guarda, nel Vangelo non dice che cosa Maria ha detto a Elisabetta. Non ci sono le parole di Elisabetta. Però dobbiamo riconoscere che è stato un saluto straordinario. Un saluto pieno di energia, pieno di forza, pieno di gioia, una qualità straordinaria. Perché? Perché Elisabetta vede sussultare il bambino nel suo ventre e provoca che lei è piena dello Spirito Santo. Cioè un saluto, un buongiorno che riempie l'altro dello Spirito. Ah, se, il se, il, se il Vangelista Luca non dice quali sono le parole, come diciamo allora che Maria ha salutato? Per il proprio Vangelista che dice, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria. E poi Elisabetta dirà appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi quindi Maria ha parlato qualcosa avrà detto qualcosa di straordinario il saluto di Maria ha agito su Elisabetta entusiasmandola riempendo di entusiasmo e allora può capire nello spirito santo che cosa è accaduto alla sua cugina perché essere entusiasmata è essere pieno di spirito spirito di Dio vale anche per noi con le nostre parole noi possiamo trasmettere ciò che abbiamo dentro di noi lo spirito del mio buongiorno del mio buonasera è ciò che io porto dentro di me il nostro parlare può essere animato da uno spirito che trasmette algo buono, gioioso, incoraggiante, illuminante ma può essere anche uno spirito cattivo, uno spirito opprimente, sconcertante. Dipende da quello che noi portiamo dentro. Quindi dobbiamo avere cura del nostro interiore quale spirito coltiviamo nella nostra vita? Perché le parole che escono di noi possono colpire bene quello che ricevono. Perché possiamo entusiasmare le persone. Un cristiano che riceve l'eucaristia ogni domenica dovrebbe essere capace di arrivare a casa o al lavoro in qualsiasi parte e con appena un sorriso entusiasmare l'altro perché dentro di sé ha Gesù come Maria ha fatto con Elisabetta, serve anche per noi quindi l'eucaristia che noi partecipiamo non può essere una cosa formale è perché devo venire perché è domenica e perché devo venire perché mio sposo vuole andare alla missa delle sette? e perché la mia sposa vuole andare al sabato sera e devo andare no tu vieni per riempire della parola di Dio per riempire del pane che è il proprio Dio perché durante la settimana tu devi distribuire questo nel tuo ambiente, nella tua famiglia questo insegna Maria che cosa dice, invece, Elisabetta? Elisabetta dice, e l'Evangelista ha scritto, ha messo sulla bocca di Elisabetta, «Benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo grembo». E questa azione porta a Elisabetta questo entusiasmo, ma anche una meraviglia che dice a che devo che la madre del mio Signore venga a me? Quindi Elisabetta riconosce che il figlio di Maria è il suo Signore. Vede che rivelazione appena il saluto di Maria ha provocato in Elisabetta. Una meraviglia, una rivelazione di un mistero grandioso. Vale per noi, vale per noi. Perché se la nostra devozione a Maria la nostra venerazione a Maria è appena non consideriamo il suo rapporto con Dio e allora è, una devo è, appena, devozione, è appena devozione ma noi dobbiamo venerare quando veneriamo è una grande ammirazione da quale ci sentiamo anche invitati a vivere similare a vivere conforme questa persona Quindi, anche l'angelo, quando parla a Maria, fa ri riferimento al rapporto che lei ha con Dio. Perché l'angelo dice, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Quindi prima cosa che si deve riconoscere in questa persona è la sua relazione con Dio. Perché benedire è un'opera solo di Dio. Significa donare, mantenere, promuovere, far prosperare. E quando si parla di vita si riferisce sempre a Dio, perché Dio è il Signore della vita. E quindi quando Elisabetta dice Dio ti ha benedetta fra tutte le donne, allora qui Elisabetta riconosce che anche lei è benedetta dal Signore perché sta avendo un figlio nella vecchiaia e è benedizione anche di Dio ma la benedizione di Maria è diversa c'è algo che è diverso perché io sono incinta ma il mio figlio ha il papà che si chiama Zaccaria e Maria è anche incinta ma non ha un papà che si chiama Zaccaria il suo papà è un altro quindi è un mistero quindi dobbiamo percepire che Elisabetta quando dice benedetta tu fra tutte le donne mette Maria in un mistero diverso. Elisabetta si riferisce anche a Gesù come un frutto benedetto. E davvero il Signore ha benedetto questo figlio di Maria che ha portato la vita eterna, che ha portato uno splendore di vita. Ma so se era capito, là nella nella fine della sua vita, con la sua missione. Ma Elisabetta già ha questa forza dentro, questa rivelazione dello Spirito. Madre del mio Signore, riconosce che il figlio di Maria è il suo Signore. Anche a noi, anche a noi riconosciamo questo. Anche noi facciamo questa esperienza di Elisabetta. Quando noi preghiamo l'Ave Maria, No, alla prima parte preghiamo le parole dell'angelo e le parole di Elisabetta Poi si è aggiunta una seconda parte che è la nostra E qui noi facciamo la stessa cosa Noi diciamo Santa Maria Cioè Santa, piena, è stata presa da Dio è, appartiene a Dio, Santa Santa Maria, madre di Dio quindi, madre del mio signore, Elisabetta dice, madre di Dio, prega per noi peccatori. Allora ci mettiamo in una condizione anche diversa da Maria, ma ci rendiamo conto di questa differenza che ha tra noi. Definiamo Maria come santa, assumiamo la nostra condizione di piccolezza davanti a Maria, però... Abbiamo dei motivi e che ti fa non essere lontano da Maria, ma essere vicino nella vita, nella testimonianza, nella fede, nel nostro oggi, nella nostra vivenza. E quindi ha una differenza, ha una distanza davvero in quanto madre di Dio, ma ha una vicinanza in quanto donna di una fede coerente di assumere il progetto di Dio questo vale anche per noi dobbiamo assumere il progetto di Dio nella nostra vita allora troviamo questa Elisabetta entusiasmata piena dello spirito di, di Dio e quello che lei riesce a capire di Maria non la lascia fredda non la lascia indifferente la Porta una, un entusiasmo un'impressione profonda veramente entusiasmata e riempita che lei comincia a dire in voce forte il Vangelo dice in alto grido perché ciò vale anche per noi ciò che noi crediamo non può essere taciuto dentro di noi non può rimanere chiuso dentro di noi bisogna testimoniare bisogna dire noi con le nostre semplici forze umane non siamo in grado di, riconos di riconoscere la dignità di Maria. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo e quando lo Spirito Santo viene e ci rivela, noi dobbiamo avere il coraggio di testimoniare come ha fatto Elisabetta. Questo riconoscimento è un dono, è un dono. E se noi restiamo freddi, di fronte a Maria e non riusciamo a capire ciò che è accaduto in lei vuol dire che noi non abbiamo sufficienza lo Spirito di Dio e allora dobbiamo pregare per ottenerlo perché senza lo Spirito noi non siamo niente senza lo Spirito di Dio noi non riusciamo a capire Gesù non riusciamo a capire la nostra vita cristiana e quindi se noi la nostra relazione con Maria non è una relazione che ci entusiasma, vuol dire che lo spirito non, non sta in me e ho bisogno di chiedere e chiediamo. Chiediamo al Signore che ci dia questo spirito. In questo foglio che voi avete ricevuto c'è un ritornello e il ritornello dice così «Vieni spirito di luce, vieni spirito di vita». Vieni spirito d'amore, rendi nuovi i nostri cuori. Proviamo a cantarlo. Sant'Agostino dice che chi canta prega due volte. No? Quindi chiediamo allo spirito di venire, di stare con noi per fare questa esperienza di Elisabetta, di lasciare che il nostro essere si riempa di entusiasmo. Vieni Spirito di luce, vieni Spirito di vita, vieni Spirito d'amore, rendi nuovi i nostri cuori. E allora noi vogliamo entrare in questa seconda parte che è, è un'espressione della spiritualità di Maria in questa visita a Elisabetta. E lei ci propone una missione, vivere in pienezza la gioia del dono, del dono ricevuto, perché Maria ci insegna a irradiare e infondere la felicità per la vita eterna, questa felicità che il suo figlio ci ha dato. E io vi invito a contemplare sette doni che noi possiamo incontrare in queste due donne, Elisabetta e Maria. Il primo dono, e io invito a Sor Lady Anna, che viene a accendere è il dono dell'amicizia. Sull'altare abbiamo i sette doni che troviamo in queste donne. Il primo è il dono dell'amicizia. Mentre il diana accende, noi cantiamo. Vieni spirito di luce, vieni spirito di vita, vieni spirito d'amore. Possiamo definire che questo racconto della visita di Maria con Elisabetta sia un elogio all'amicizia. È una piccola lezione nell'arte di vivere. È l'unico racconto dei Vangeli che ci, ci porta come protagonista due donne. E sono due donne che vivono un'esperienza di una gravidanza miracolosa. Maria è incinta, non è sposata è una ragazza madre Elisabetta una donna anziana che desidera avere figli e so arriva nella sua vecchiaia Entrambe credono nell'impossibile Maria crede nell'impossibile Elisabetta pure ha creduto nell'impossibile entrambe partoriranno la vita la loro è soprattutto una storia di amicizia affrontano insieme i loro problemi, le loro fatiche, anche se sono di due generazioni diverse, tuttavia sanno dialogare, si rispettano, si aiutano reciprocamente. Il, gesto, il primo gesto è di Maria, la giovane, appena sente che la cugina è incinta e aspetta un figlio, si mette subito a cammino. Non ha paura di affrontare un viaggio lungo e faticoso. Vale per noi, vale anche per noi. Quando un amico, un'amica è nel bisogno, non si fa nei calcoli, conta solo l'amore. Le amicizie vere e profonde si coltivano, si cercano, richiedono coraggio, disponibilità, generosità. Allora che cosa avviene appena si incontrano? Il bambino sussultò nel grembo di Elisabetta. Succede a tutti noi. Certi incontri nella nostra vita ti, ti cambiano di dentro, ti fanno esultare, ti riempiono di spirito, ti danno coraggio, ti danno la forza di affrontare i momenti difficili, ti illuminano il futuro se Maria è quella che prende l'iniziativa Elisabetta l'esperta in relazione accoglie la cugina con un gesto straordinario con una benedizione Dio ti ha benedita tu sei benedetta fra le donne un incontro che diventa un dialogo di benedire dire bene una dell'altra dire benedire è anche positivo di ogni persona. Riconoscere che c'è. Tu sei per me una benedizione. E io voglio essere per te anche una benedizione. Vale anche per noi oggi. E allora io ti, ti invito in questo momento. Qual è l'amica? Qual è l'amico? Che in questo momento ti viene in mente che tu puoi dire a lui o a lei. Tu sei per me una benedizione io so, voglio essere per te una benedizione questa è la vicinanza nostra con Maria perché se noi siamo benedizione nella vita dell'altro significa che facciamo la volontà del padre e Gesù dice che chi fa la volontà del padre è per me madre, è per me fratello, è per me sorella quindi dove possiamo avvicinarsi a Maria? nel fare la volontà di Dio nell'essere benedizioni nella vita una dell'altra. Vi invito adesso a chi vuole accendere la candela dell'accoglienza, il dono dell'accoglienza. Maria Elisabetta ha avuto questo dono. Chi desidera può accendere la candela dell'accoglienza. Mentre noi cantiamo... Vieni, Spirito di luce. Vieni, Spirito di vita. Vieni, Spirito d'amore. Prendi i nostri cuori. Dono dell'accoglienza. A volte manca. No. in Brasile manca tanto nella chiesa cattolica il dono dell'accoglienza se si va in una chiesa protestante c'è l'accoglienza c'è uno nella porta che ci invita, poi ci saluta e dice ritorna tante volte e la chiesa cattolica manca in questa accoglienza no. in Brasile, sto parlando del Brasile, non è d'Italia, va bene? <ride> la manca e dobbiamo vedere se manca anche tra noi questa accoglienza. Perché? Come accoglie Elisabetta e Maria? Ma con una domanda, con una sorpresa. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Perché Maria si reca da Elisabetta? Perché? Si incontrano... Sulla stessa interpretazione, qualcuno che dice no? che non c'è una spiegazione, ma ci sono dei racconti degli apocrifi che raccontano questi incontri. E dice così, un giorno dunque la Santa Vergine Maria dopo aver riflettuto disse io mi leverò e andrò a visitare mia cugina Elisabetta. «Le racconterò tutti gli avvenimenti che mi sono capitati e tutto quello che mi dirà io lo farò». Maria rimase con Elisabetta diversi giorni e confidenzialmente raccontò per ordine tutto ciò che aveva visto e inteso dell'angelo. Elisabetta, vivamente sorpresa, le disse «Figlia mia, quello che tu dici è un'opera miracolosa di Dio» ma dai retta a ciò che ti dico non preoccuparti per quello che ti sta avvenendo e non essere incredula è uno scritto ap apocrifo ma non è riconosciuto nel canone ma lascia trasparire l'umanità di queste due donne del rapporto delle due donne di incontrarsi il rispetto che la giovane ha per la persona più anziana per la saggezza dell'anziana e viceversa i sentimenti che Elisabetta con più esperienza ha anche verso eh, Maria. Serve anche per noi. Siamo arrivati in un punto dell'umanità che si incontrano le diverse generazioni e devono saper convivere e devono saper rispettare e noi abbiamo questa necessità di aprirsi alla saggezza degli anziani e anche alla vivacità delle giovani che porta la novità di vita quindi è un incontro che accoglie l'umanità di Maria e Maria accoglie l'umanità di Elisabetta Maria è consapevole della presenza di Dio nella sua vita e si fa dono senza riserva si, si consegna in questa esperienza e allora in che modo andiamo incontro all'altro? che cosa offriamo all'altro quando noi andiamo incontro? che cosa offriamo della nostra esperienza con Dio? c'è questo appello in questo incontro e allora io vi invito a accendere l'altra candela, la candela dell'ascolto. Chi vuole, vieni a accendere per noi, chi desidera, mentre noi cantiamo. Vieni Spirito di luce, vieni Spirito di vita, vieni Spirito d'amore. Nostri cuori. Dono dell'ascolto. Siamo in una chiesa sinodale, sull'invito di, di Papa Francesco. Non saper ascoltare non entra nella sinodalità, quindi è un appello molto attuale per noi. E Maria e Elisabetta ci insegnano come essere felici nell'ascolto, nel sapere ascoltare l'una all'altra. Perché loro fanno questa esperienza, si, si coinvolgono in prima persona, una con l'altra. Maria fa spazio alle parole comportandosi come discepola. Maria, con Maria Gesù si mette subito a cammino a servire, a incontrare, a donare il suo spirito. Maria parte e Gesù parte insieme. Quindi è un rapporto che contraddistingue come vivere dalla parola di Dio, dal pane dell'Eucaristia, fare con che Cristo cammina, con Cristo arriva al cuore dell'altro, che Cristo arriva a entusiasmare l'altro. Quindi per noi è importante, è importante la modalità della comunicazione autentica, di non avere pregiudizio, di non avere atteggiamento che eh, non aiuta l'altro. Ma quando noi incontriamo l'altro, dobbiamo avere un rispetto profondo, perché l'altro porta il mistero di Dio, il mistero della vita, è il dono della vita, il Signore della vita è Dio. Quando incontro un cristiano, io devo avere un rispetto, perché lì è un tabernacolo vivente, Ogni domenico, ogni giorno, celebra l'eucaristia, porta il pane eucaristico dentro di sé. Quindi quando io ti incontro, io devo ascoltare quasi con reverenza, perché tu sei, tu porta la vita, tu porta Dio, tu porta il Signore della vita. È importante molto per noi, perché vale dire che ascoltare l'altro, è ascoltare il proprio Dio che abita nell'altro. Quindi avere rispetto per quello che l'altro ci dice. Invito a accendere un'altra candela, la quarta candela, la candela della testimonianza. Vieni Spirito di luce Vieni Spirito di Dio, vieni Spirito d'amore, rendi nuovi i nostri cuori. Dono della testimonianza. La fretta. Il Vangelo dice così, che Maria si alzò in fretta. In Italia si vive molto in fretta, ma non è la fretta di Maria, no? <ride> è la fretta di Maria è quella che la voglia di condividere con la cugina. Si traduce in una forma di gioia vissuta nel vedere che il mio si sì, provoca e quindi è una fretta di atteggiamento, di premura, di sollecitudine, di prontezza. La testimonianza è frutto dello Spirito Santo che si traduce in gesto concreto perché chi possiede lo Spirito di Dio non riesce a non fare qualcosa deve fare qualcosa vuole fare qualcosa, vuole comunicare e allora la testimonianza vale anche per noi oggi e spesso capita anche a noi nella vita di tutti i giorni qualcosa di bello quando riceviamo una notizia e siamo spinti e vogliamo condividerla con qualcuno e questo deve essere anche il Vangelo ricevuto ogni domenico, ogni giorno una buona notizia aver voglia di condividere la parola di Dio con gli altri portare la parola di Dio quindi serve anche per noi tutte le nostre azioni dovrebbero testimoniare questa esperienza della presenza di Gesù nella nostra vita e in quella di coloro che il Signore pone al nostro cammino. Quindi andiamo alla quinta candela, la candela dono della gioia. Vieni Spirito di luce, vieni Spirito di vita. Vieni Amore, nostri. Cuori. Voi che siete mamme, quando stavate per arrivare un bambino nella vostra casa, era una vera gioia, non è vero? Un bambino porta tanta gioia. Ma mia mamma già è bisnonna e lei dice che i, i nipoti, pronipoti, se la gioia ancora più grande, bambino porta gioia. Quindi Giovanni e Gesù è segno di gioia nella vita di queste due donne. E loro due si capiscono in questa gioia, anche se ci sarà tanta di quelle preoccupazioni nell'educare il figlio di Dio, nell'educare quello che sarà un grande profeta, però la gioia è marcata dai bambini. E allora possiamo anche noi essere, dare spazio a questo Gesù bambino che vuole stare tra noi. Perché nel tempo di Natale noi diciamo tanto così, eh facciamo festa a Natale ma Gesù non c'è. Ma non è solo nel Natale, tante volte Gesù non c'è nelle nostre feste. E no? allora dobbiamo cercare a trovare come Maria e Elisabetta, trovare in Gesù nei nostri piccoli, nella nostra famiglia la gioia di essere cristiani insieme e allora cantiamo e accendiamo la sesta candela dono dell'umiltà vieni spirito di luce vieni spirito di vita D'amore, rendi i nostri cuori. Dono dell'umiltà, dov'è che troviamo l'umiltà in Maria? Dov'è che troviamo l'umiltà in Elisabetta? Esaltata da Elisabetta? Maria esalta Dio. L'umiltà è questo, è ricevere l'elogio, ma restituire a Dio, perché ciò che siamo e ciò che facciamo è Dio che fa in noi e ciò che siamo è Lui che è in noi, che provoca in noi. Quindi essere umile è riconoscere la grandezza di Dio nella nostra vita e Maria sa fare sa fare questo e lo fa con umiltà. E la grande umiltà di Maria è dire no, ah sono la poverina, sono giovane ancora, no. Lei dice tutte le generazioni mi diranno beata, ehi, sarò conosciuta. Questa è la sua umiltà. È riconoscere che l'opera di Dio nella sua vita è grandissima. Questa è l'umiltà di Maria. A volte noi pensiamo che umiltà è rimanere con la testa bassa, ma quale? Se Dio è grande dentro di noi, come possiamo abbassare la testa? Quando preghiamo a volte noi facciamo, eh, preghiamo il Padre Nostro, eh? ma Dio è così gigante dentro di noi e dobbiamo essere giganti nella testimonianza e nell'umiltà. Quindi umiltà è riconoscere che Dio opera cosa meravigliosa nella nostra vita, ma è Lui che opera. E senza il suo spirito niente sarebbe possibile. E allora accendiamo l'ultima candela, la candela della gratitudine. Accendiamo. Vieni, spirito di luce, vieni, spirito di vita, vieni spirito d'amore, more allora. della gratitudine. Maria libera la lode di Elisabetta, libera, dà spazio per Elisabetta lodare il Signore, ma anche Elisabetta libera la lode in Maria. Non c'è in loro gelosia, vanagloria, competizione, perché il loro sguardo è in Dio. Esaltano insieme l'opera di Dio e coloro nei quali Egli ha operato. Dio serve incontro, questo incontro, per colmare Elisabetta dello Spirito Santo. Questo per noi è imprescindibile, in quanto fratelli, in quanto sorelle. Il nostro incontro deve essere una possibilità dello Spirito di Dio entrare nella vita dell'altra persona. Una comunità dove ciascuno accoglie l'altro riconoscendo il proprio dono io sono un dono per la comunità di San Cleto e l'altro rivela il suo dono perché l'altro pure è un dono per la comunità e se insieme ci troviamo a benedire Dio questa comunità è abitata dallo Spirito Santo ma se non c'è questo incontro di riconoscere che io sono una benedizione nella parrocchia e la parrocchia è anche una benedizione nella mia famiglia e nella mia casa e insieme non siamo capaci di trovarci per lodare il Signore, non troviamo tempo, allora manca lo Spirito di Dio. Elisabetta in questo incontro ci interpelano in questo. Oggi con chi voglio condividere la bellezza della mia umanità. Con chi voglio incontrare e condividere ciò che è sperimento di Dio? Su quale fondamento e intreccio stabilisco le mie relazioni? Sono relazioni di interessi? Sono relazioni vere? Come stabilisco le mie relazioni? E allora chiediamo allo Spirito di Dio di questa gratitudine, di essere gratuito nella vita dell'altro. Non faccio a te qualcosa perché tu mi devi fare, ma perché io sono una benedizione per te, perché io sono insieme a te. Ora io faccio un invito. È invito, non è obbligatorio. Ma se qualcuno rimane seduto, dobbiamo pregare di più per questa persona. Allora io vi invito tutti ad alzarsi, perché avete ricevuto un dono. E voi avete detto per me che questo dono è una... è una gioia, è una candela. A chi serve una candela a spendere? Niente e allora io ti invito a venire e accendere la tua candela nel dono che tu vuoi coltivare in te ossia perché vuoi ringraziare Dio perché tu sei veramente a questo dono o perché tu vuoi chiedere questo dono al Signore e allora mentre noi cantiamo, tutte noi accenderemo questa candela e, e faremo attorno all'altare un circolo è un invito venite vieni spirito di luce vieni spirito di vita vieni spirito d'amore rendi nuovi nostri cuori vieni spirito di sì. vieni abbiamo acceso la nostra candela, la nostra luce nel nostro dono. Quindi guardando, contemplando questa luce, preghiamo. Ave Maria. Yeah. Yeah. Chi ha il foglietto in mano, questo foglietto, va a pregare con me. Chi non ha non c'è problema. Chiedo a Sorfelli, Sorfelli prendi qualche foglietto qui, che è più vicino, da Davide, Padre Davide. Preghiamo la preghiera che ha in questo foglietto. Io prego la prima parte dove c'è P e tutti insieme. Maria, donna che sa gioire e che sa esultare, che si lascia invadere dalla consolazione piena dello Spirito Santo. Nella casa di Elisabetta, tua cugina, sentendoti accolta e capita nel suo intimo segreto, Pro prorompeste nell'inno di esultanza del cuore, parlando di Dio, di te in rapporto a Lui e dell'inaudita avventura già avviata di essere madre di Cristo e di tutte noi, popolo santo di Dio. Amen. Il Vangelo ci parla di te, Maria, e di Elisabetta, ambe due nel cuore il mistero della vita. Ciascuna di voi si sentì compresa dall'altra in quel fatidico giorno della vi visitazione e aveste parole e preghiere di festa. Insieme Il vostro incontro divenne liturgia di ringraziamento e di lode al vostro, al vostro ineffabile Dio. E insieme a fare la nostra vita una routine di liturgia di lode e di venire la routine di Dio. Di tu, donna della gioia profonda, cantaste il Magnifica, Rapita e stupita di quanto il Signore andava operando nel sua serva. la sua Adesso noi abbiamo un dono che è nostro nella nostra mano. E allora guarda il dono della tua consorella, del tuo fratello e vede che il dono è bello e luminoso come il tuo. E allora noi facciamo un movimento. Tu devi donare il tuo dono a una persona e la persona va a restituire il dono a te. Chi vuole? A chi vuoi dare questo tuo dono, questa tua luce? e allora mentre c'è un canto una musica noi andiamo donando tante volte possiamo donare questo dono, questa luce scambiamo la luce che hai in noi Non dimentica di dire, tu sei una benedizione per me, io voglio essere una benedizione per te. di questa Lasci, Lasciati. Ah, ecco, perché ieri si stava bene con... Lasciati. Non lo E questa la facciamo quando... Allora noi ci fermiamo dove siamo. Fermiamo dove siamo di fronte a chi stiamo. Non possiamo camminare più, né scambiare più la luce. Tu rimani dove sei, di fronte a qualcuno. E allora noi chiediamo a Padre Giuseppe, a Padre Davide, che con la loro mano sacerdotale imponga su di noi la benedizione. Perché siamo benedizioni nella parrocchia San Cleto e vogliamo che la parrocchia sia una benedizione nella nostra vita. E allora perché siamo cristiani, perché siamo donne, perché siamo uomini di fede, meritiamo un grande applauso, soffia la sua candela. Ecco l'applauso che Dio vuole, soffia la tua candela, perché questo fuoco deve accendere il tuo cuore, non semplicemente una candela nella tua mano. Porta a casa questo, accende, fa consumare per noi, per noi che siamo stati qui che abbiamo avuto l'audacia di uscire di casa nel freddo per venire a sostenere la fede un l'altro. Grazie, grazie mille. Che Finiamo. Dio vi ha fatto. Veniamo con il motto, Chiara Mirante. Sì. E gioia sia, e sia piena. piena. Ecco, gioia piena.